È dolce come wo oh, oh Caramello Cookie si marshmallow wo oh oh Fresh Paco Vaniglia la meraviglia del blocco Dico wo-oh-oh oh, Caramello cookie si crema, marshmallow Wo-oh-oh-oh oh, Cioccolato Fagola ho come un aggiunto Macadamia mentre lo assaggia Fissa mi guarda si lo fa apposta Tutti sotto per le sue foto ah mi manda quelle che non posta passa e fa girare tutto l'isolato wow! dopo che ho fumato voglia di un gelato ho due ferri chiamiamoli Ben Jerry le guai come Shelby io voglio quella strawberry dulce de leche, liscia laserata d'impulsi Necessito un gusto rosa tussi la differenza tra me e te è simple tu bimbo io pimpo è dolce come un oh, oh oh caramello cookies and cream and marshmallow oh oh oh fresh coco, vaniglia della la meraviglia del blocco dico oh oh oh Caramello, puchi in il marshmallow, alcol, cioccolato, salvo la migliore che ho mai mangiato, bebe qua c'è più che la candela, gen bazzo, pre premier class, be class, bebe, bebe, bebe, Vì che ti sciolgo l'hiscream Faccio sto film Poi straccio l'assim sì, Bebe Pronto baby mi sta impegnata, Sono busy La mia amica attore Non ha fatto il Quanti fake sorrisi Fake as peaches Che fanno le ingratte E poi le snake il Cioè Dove stai? Voglio vedere la queen Vorrebbe mangiarmi di notte Come cookies and cream Yo Scemo ma la Non bevo la linea se collassa poi gli rubo la weed Sono dolci come Wow oh oh, oh oh Caramello Io spezzo il cuore passo il fratello Wow oh oh, oh. Fresh coco, mi sento la più forte anche se quella non la riduce. Oh oh oh oh, caramello, cookies and e in and marshmallow, oh oh oh fresh coco, vaniglia della meraviglia del blocco, dico oh oh oh, caramello, cookies and e in and marshmallow, oh oh oh, cioccolato. Fago la che ho mai mangiato oh, Tolgo questo ice dal frigo yeah, yeah. Vuole farmi assaggiare come bello figo È un gusto esotico, sa di mango La giro da dietro come col Kangol Oh mamma, monta sul mezzo come la panna Tu sei mezzo mezzo, rama, Entro all white come un gelataio Ma doppio la white come con il taglio La stessa di caramello tipo parico 10 chili nel ballo del mio rapico Sarà malico Mi piace quando lo fai la like bar Occhiali da sole parano il flash Auro 18 carati, non diventa nero come un oreo ci fuma come tocchiamo il cielo Tengo della cioccolata nella tasca però non è cameo Cambio fuso, l'aria sopra un aereo, Oh oh, fresh, coco, candy, shirok Delvin sui boxer mentre lei già sotto Ho fatto così tanti soldi che manco di conto Così tanti platini che non me li ricordo sciocco